Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo un'illusione ottica. Entrambi i cerchi contenuti all'interno di altri cerchi, e hanno intorno ai cerchi, sono uguali. Quindi il cerchio interno a sinistra è uguale al cerchio interno a destra.